ciao amici di youtube come state tutto bene ah, allora oggi abbiamo fatto un'altra diretta abbiamo ripreso quella che avevo dovuto saltare causa influenza ma eh, siamo ritornati un po a, a vedere quello che avevo eh, trovato come vinili nell'archivio insomma della radio ho passato non tutti quelli che avevo trovato perché non ho avuto tempo perché alcuni di voi mi hanno poi fatto delle richieste da michael jackson a una canzone addirittura eh, di artisti eh, lombardi che raccontano storie contro la guerra ma che poi portano in giro anche un progetto di De André, ehm, i mercanti di liquore se non ricordo male e poi c'è anche chi invece mi ha eh, proposto una canzone di Albor Promise eh, che invece abbiamo fatto un salto un po' in un, in un suono quasi giamaicano eh, però invece quello che io ho scelto ho portato anche un po' delle, eh, dei brani particolari soprattutto delle donne che hanno come sempre delle voci un po', un po strane eh, quindi ehm, siamo, abbiamo ascoltato Gary Moore ad esempio eh, colui che in questo album ha anche reinterpretato eh, Pretty Woman, quindi il brano della colonna sonora di Pretty Woman anche se era scritto, stato scritto da Roy Orbison lui è un grandissimo chitarrista e in questo album è stato il primo album che lui praticamente dal heavy metal ha fatto il suo passaggio a quello che era la musica eh, metal blues hard blues e poi invece come vi dicevo abbiamo ascoltato tre voci di donne, Nada eh, che ormai non è più eh, tanto sulla scena musicale è un album vecchissimo, siamo andati indietro tra gli anni 86 e gli anni 90 Poi abbiamo ascoltato Anna Oxa, una bellissima donna E lei, insomma, faceva parlare sempre di sé Anche dai vestiti che in qualche modo metteva Ma sempre molto eleganti e sensuali E poi lei, Flavia Fortunato, che è stata anche una conduttrice radiofonica Ma che, eh, insomma, eh, è stata anche eh, cantautrice e, e ci siamo ascoltati anche questo brano Un brano, tra l'altro, che è stato scritto per lei da Riccardo Cocciante questi sono stati i vinili che abbiamo ascoltato quest'oggi vi invito come sempre magari a darmi anche qualche consiglio sui vinili da ascoltare che vorreste ascoltare magari anche visto che è uscito fuori si parlava anche di libri di musica perché no magari anche qualche biografia autobiografia di qualche cantante piuttosto che libri invece dedicati alla musica perché? perché secondo me insomma è bello eh, che poi io possa avere anche così degli, delle informazioni da leggere a culturarmi e poi magari fare avere anche uno scambio di opinioni con voi che magari l'avete già anche letti, ma a parte questo, insomma, quello che mi preme dirvi è di eh, seguirmi sul canale eh, Patreon e quindi scrivermi lì sopra quelle che potrebbero essere le vostre richieste. Ma anche mandarmi un'email perché no su eh, imhlib.it, eh, insomma, ci possiamo sentire lì eh, perché così della prossima settimana nella nostra prossima diretta possiamo sicuramente passare qualche pezzo che invece può piacere a voi e che eh, mi manderete, lo so già, a Carponi nell'archivio a cercare questi bellissimi vinili da altri tempi va bene. Non mi resta che augurarvi un buon weekend. Se siete ammalati, no riguardate la diretta così almeno vi risollevate e insomma, tenetevi ben stretti al caldo sotto le coperte. Se invece non lo siete, non abbiate paura di quello che succede in giro ma apritevi al mondo apritevi al mondo perché solo così possiamo scoprire tante cose un abbraccio, un bacione grande ciao, oh vi aspetto eh, vi aspetto anche sul canale Glamissima dove ho fatto una recensione di calze chi lo sa mai che insomma potreste lasciare anche voi eh, i vostri commenti ma prendere spunto per eh, così fare dei, dei regali alla vostra amata e eh, io la butto sempre lì non si sa mai, io vi do qualche consiglio va bene, ci vediamo la prossima settimana siamo poi già marzo, siamo ormai in estate, siamo poi già quasi in vacanza ciao, ciao, ciao, ciao ciao, ciao, patron, eh, Simona. Non solo Patreon, imib Ciao